Cosa ne pensi del fatto che la percezione tattile è esclusa mh, dal circuito, tra virgolette, dei musei Beh, tradizionali? Ma questo è un tabù che noi ci sforziamo con tutte le nostre forze di infrangere, di no? far cadere. Io sono convinto di una cosa. Viene presentato questo, questo fatto come una necessità per stare a guardare le opere dal degrado. No? Ora, in alcuni casi questo è vero, le opere che non possono essere toccate perché chiaramente si preferiscono ridarsi. Ma la verità è, sono convinto di questo, che siccome la maggior parte delle opere che si trovano nei musei no? subirebbero questo, questo, questo, questo ammendamento, no? allora io sono convinto che tutto questo dipende in realtà da un tabù culturale, il fatto che per la nostra cultura toccare è il senso proibito, è il senso maledetto, è il senso che deve essere in qualche modo delegato e respinto. No? Mm -hmm. eh, e perché perché toccando ci si sporca o si sporca, perché si può fare male, perché le cose sacre non si possono toccare, è un sacrilegio, perché il tatto è legato all'erotismo, quindi è peccato, perché è, tutti questi perché, no? è, è maleducazione. È, è io credo che questa sia una vera ragione per cui nei musei non si può toccare. Che è una cosa contro natura. Io dico che è contro natura perché la natura ci ha dato cinque senza per conoscere il mondo, no? E per apprezzarlo. E', e, e è tanto vero questo che nei musei, no? Cosa troviamo? No? Troviamo tutti i disfasori, no? mm -hmm. Le vetrine, le, le, le, le, le transette. i segnali d'allarme eh, i custodi cattivi come Cerbero tutte queste cose perché sono tutti andrebbero a toccare è una cosa così spontanea quindi con le cose che, che amiamo non possiamo fare a meno di accarezzarle, no? e questo vale anche per l'arte dopodiché se ci sono cose che possono danneggiarsi, eh, allora meno che è un discorso diverso ma quando questo non è è valida per tutti, non solo per chi non vede. <ride> Infatti, qui noi tra i visitatori del museo, questa grande maggioranza dei visitatori, sono persone vedevoli mm -hmm. che vengono qua e si entusiasmano perché ritrovano qualcosa che hanno perduto, no? il piacere, la gioia, la felicità di accarezzare delle cose belle.